Grazie, grazie Presidente. Dunque, no, vabbè, è chiaro che eh, quanto eh, appena affermato dalla consigliera Baglio cambia la prospettiva rispetto a questa pregiudiziale che mi sembra eh, insomma, sia stato richiesto anche di non, eh, di non metterla in votazione. Tuttavia, semplicemente così per dovere, dovere di cronaca, anche nella precedente versione del DUP, su questo punto specifico, a pagina 87... Eh, in realtà c'era il riferimento eh, perché viene contestata la mancanza del riferimento alla delibera 70 del commissario Tronca sulle specificità no, relative in particolar, in particolar modo ad Adir qui viene citata ma a pagina 87 eh, al punto 12 ulteriori provvedimenti programmatori in realtà c'è un chiaro riferimento sia alla delibera, deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 13 segue il testo, modificato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina numero 70 2015 e di Giunta Capitolina numero 58 2015. Quindi questo riferimento era eh, presente all'interno di questo eh, capitolo, anche se per ulteriore dovere di cronaca, nella declinazione dei paragrafi successivi poi non si ripete diciamo, la citazione della delibera 70, che comunque trattandosi di una citazione complessiva all'interno del, eh, del punto 1.2 del capitolo in questione, riterrei che poteva essere considerata eh, presente e eh, con un riferimento preciso e consistente. Però, ripeto, eh, visto che poi c'è stato un ulteriore passo e la, eh, diciamo, la modifica della proprietà, penso che possiamo proseguire come proposto. Bene,